Ciao a tutti. Prima che mi facciate qualunque domanda, metto le mani avanti. Sì, ho appena pianto. Oggi doveva essere cioè, sarà comunque un giorno di preparativi perché io domani sera sarò a Roma. Ma Freya non verrà con me. Prea non verrà con me perché con molta probabilità è stata messa incinta da uno dei suoi figli. L'ho saputo stamattina che l'ho fatto portare dal veterinario in quanto io purtroppo non mi potevo spostare e partorirà ai primi di gennaio, quindi non viene con me. So a questo punto partoriranno tutte le, le manfrine sulla sterilizzazione non ho fatto questo video per parlare di, di sterilizzazione anzi modererò i commenti e se qualche commento non mi piacerà non verrà proprio pubblicato perché non mi interessa di fare visualizzazioni e se le farà perché probabilmente vi, vi interessa l'argomento altrimenti non ne farò eh, non, non metterò non farò spam non farò tag eh, questo video serve per dire che eh, ho bisogno di una piccola pausa utilizzerò questo viaggio a roma per tentare di eh, rimettere a posto la mia vita non voglio dire come pescare manzia, perché se poi va male ci rimango male quindi per il momento il canale è sospeso se io ritorno e vi eh, porto un video vuol dire che eh, sono riuscito a trovare la, la soluzione migliore per me stesso e quindi sarò più tranquillo e avrò più voglia di portare avanti il canale. Quindi auguratemi che questo accada perché io non voglio chiudere, non voglio assolutamente chiudere. Ma ho bisogno di stare bene. Infatti, questo canale non verrà cancellato e continuerò a guardare i vostri video nei limiti del possibile, considerando il fatto che appunto domani parto e una volta arrivato. Eh, cercherò di accettare tutte le proposte che mi faranno per andare in giro nella serie che non voglio stare al computer come al solito, come quando sono a Grozzeto. vi prego di rispettare soprattutto la mia scelta di essere contro la sterilizzazione perché purtroppo se non, se non riuscirò a cambiare la mia vita, andare via quando Frey avrà finito l'allattamento sarò costretto a praticarla e per me sarà un dolore quindi vi prego, confido nella vostra comprensione, però modererò lo stesso i commenti. Grazie, ciao.